Conta il passato o il futuro? Conta il presente. Non mi piacere, <ride> ho fregato. No, no, no, immaginavo che cercassi una via di uscita. No, no, volevo. non è via di uscita, è proprio conta il presente. Il futuro non è dato sapere, soprattutto noi abbiamo un tempo limitato su questa terra che potrebbe finire in questo esatto momento. Il passato è ormai è andato, quindi quello che conta è solo ed esclusivamente il presente. Ma tu non credi di essere quello che sei anche grazie al passato? Certamente, quello sì però. E non quel... credi che ti comporterai in base a quello che sarà il tuo futuro? È normale, però quello che conta di più è oggi è qui e ora. Ho smesso di pensare troppo al futuro. Cioè nel momento in cui il futuro diventa un problema smetto di pensarci. Nel momento in cui il futuro può rappresentare un'opportunità è chiaro che ho degli obiettivi nella vita. Però non è che mi sto, non è che mi stresso o mi, o mi creo dei film mentali per un futuro che comunque non potrebbe, potrebbe anche non esserci. L'hai trovato il dubbio di ora? Eh, sì, assolutamente sì. Il mio viaggio stesso, che molti mi hanno criticato il fatto dei mille giorni, il fatto di avere una data di scadenza. A me mi ha dato la consapevolezza, perché dicono, un viaggio così come fai a dare una data di scadenza, se ti carmi in un luogo devi poterlo visitare quanto, quanto senti, eccetera. Invece a me i veri mille giorni mi ha dato la consapevolezza del, eh, proprio del qui e ora, cioè del fatto che in questo momento è un momento che non si ripeterà. Magari verranno altri momenti migliori, ma questo momento è unico e va vissuto per quello che è qui e ora.